Bossari, la lettera di Filippa Lagerbach e la figlia Stella, l'emozione di Daniele. Daniele Bossari, finale GF VIP, la lettera di Filippa Lagerbach e la figlia Stella, l'emozione di Daniele. E finalmente giunta la tanto attesa finale del grande fratello VIP. Ed è arrivata con il carico di emozioni che tutti si aspettavano. Così ecco sbucare anche la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerbach, Stella. Ed ecco sbucare anche una lettera dell'adolescente e della svedese, naturalmente indirizzata a Daniele. Un missiva piena d'amore, che si è subito propagata sui social, mandando in estasi ai tanti fan del conduttore e della sua famiglia. Largo poi all'incontro tra padre e figlia, che ha pure rotto le stringenti maglie del GF VIP, quelle imposte dal Freese, è la finale e tutto è concesso. Ale. Filippa Lagerbach e la figlia Stella mandano una lettera a Daniele, la finale del GFV per le emozioni. Papà continua a viaggiare a testa alta, lo sguardo illuminato dalle stelle, non temere nulla, il futuro ti aspetta. Stella e Filippa. Questo è il messaggio recapitato a Daniele da parte della compagna Filippa e della figlia. Un momento toccante ed emozionante. Ma d'altra parte tutto ciò che toccano e vivono la Lagerbach e Bossari si tramuta in romanticheria. Dopo la lettera, il conduttore di mistero ha avuto modo anche di incontrare la figlia Stella. Teoricamente ci sarebbe stato un freze da rispettare, ma tutto è andato all'aria. Ilari Blasi ha tentato di fermare la situazione, ci sarebbe un freze, ma a nulla è servito. Nessun problema comunque, e la finale, tutto è concesso. Lo spettacolo continua. Tutti pazzi per la Bossari Family, Filippa esulta. Non credo di aver mai ammirato qualcuno come Ammiro Bossari. E poi con la sua famiglia è meraviglioso, lo sguardo di Daniele verso sua figlia, amore puro. Sono due tve, scelti tra centinaia, che spiegano bene il clima attorno alla family Bossari. Un clima alimentato dal calore e dalla stima di tanti fan. Che giorno dopo giorno hanno trovato in Daniele e Filippa un amore autentico, un modello, un esempio da seguire e per cui emozionarsi. Tutte situazioni che Lala Gerbac ha percepito e che più volte ha sottolineato con fierezza, ringraziando i tanti seguaci che hanno accompagnato lei e Bossari durante il reality.